Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Informazione Fiscale. L'approfondimento di oggi riguarda il bonus 150 euro ad aiutarci c'è Rosi Delia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a te e ai lettori e alle elettrici di Informazione Fiscale. Come anticipato l'appuntamento di oggi eh, è il tema del bonus 150 euro, la misura del decreto aiuti aiutiter che è molto attesa e eh, che presto verrà in un certo senso eh, erogata in, in busta paga o eh, con diverse modalità a seconda poi eh, dei soggetti che riceveranno eh, queste somme. Quindi questa è proprio la eh, prima domanda, quali sono le categorie di lavoratori e altri soggetti che riceveranno l'indennità? Eh, diciamo che la platea di beneficiari e di beneficiarie è, ehm, se guardiamo alle categorie, la stessa del bonus eh, 200 euro. Eh, cambiano però eh, alcuni requisiti, quindi, eh, in particolare, per quanto riguarda eh, la, la fascia di reddito dove è richiesta. Uh, il limite è sceso da 35.000 a 20.000 e quindi di conseguenza le, cate le categorie restano le stesse ma uh, la uh, platea si ristringe leggermente insomma. Uh, entrando più nel dettaglio e nello specifico, volendo fare una carrellata su chi e come riceverà il bonus 150 euro, dobbiamo sicuramente partire dalle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, eh, in questo caso il requisito principale richiesto è quello di avere una retribuzione imponibile eh, inferiore a 1.538 euro, le modalità di erogazione sono le stesse del bonus 200 euro, quindi possiamo parlare di un'erogazione semi-automatica perché è necessario, presentare un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti al datore di lavoro per ottenere il pagamento in busta paga. Diverso è il caso dei titolari di pensione quindi pensionati e pensionate eh, il reddito anche in questo caso scende il limite di reddito da 35.000 a 20.000 ma il pagamento è effettivamente automatico diversamente da quello che accade per la categoria precedente eh, e eh, le somme arriveranno con la pensione di novembre quindi come per il bonus 200 euro eh, saranno un po' i primi a ricevere l'indennità i pensionati. Eh, stesso discorso di automatismo vale per eh, i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza per cui ricordiamo come è accaduto in passato eh, è necessario che il bonus eh, non sia ricevuto eh, da altri eh, soggetti e quindi vuol dire che l'Inps potrà erogare eh, automaticamente eh, con il reddito di cittadinanza di eh, novembre l'indennità solo nel caso in cui eh, le somme non siano state eh, ricevute non siano ricevute da altri soggetti. Quindi nel caso in cui uno dei componenti, eh, ad esempio, lo riceva dal datore di lavoro. Anche il bonus 150 euro spetterà anche a disoccupati e disoccupate. Quindi a chi percepisce NASPI di Uh, e uh, disoccupazione agricola e uh, anche per loro il pagamento sarà uh, automatico e arriverà dall'Inps come nel caso del bonus 200 euro però uh, per queste categorie l'attesa è più lunga perché sarà necessario attendere uh, le denunce dei uh, datori di lavoro che recupereranno in compensazione il bonus erogato ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda il mondo dei lavoratori Uh, autonomi e dei professionisti bisogna fare una distinzione importante cioè tra chi ha una partita IVA e chi non ha una partita IVA gli autonomi senza partita IVA uh, hanno dovuto richiedere il bonus 200 euro all'Inps mentre per il bonus 150 euro l'erogazione sarà uh, automatica uh, da parte dell'Inps um, le partite IVA invece per cui eh, abbiamo fatto anche in questa sede diciamo un, un discorso a parte, hanno richiesto il bonus 200 euro e potranno eh, farlo eh, entro la scadenza del, del 30 novembre all'Ips o eh, alla cassa privata di appartenenza e nello stesso momento eh, hanno potuto richiedere anche l'integrazione eh, di 150 euro quindi in, in, nel caso eh, delle eh, degli autonomi e dei professionisti con partita IVA, il bonus 150 euro non è un'indennità a parte, ma integra la somma richiesta con il bonus 200 euro e quindi si riceverà insieme insomma. Uh, per quanto riguarda gli incaricati alle, delle vendite a domicilio, sempre il pagamento arriverà in, in automatico uh, dall'Inps, è necessario ovviamente rispettare una serie di requisiti per ottenerlo, avere una partita IVA attiva e uh, i redditi di attività uh, superiori ai 5.000 euro. Erogazione automatica dall'Inps anche per i lavoratori eh, del settore domestico eh, che hanno ricevuto il bonus eh, 200 euro, quindi hanno richiesto entro il 30 settembre il bonus 200 euro eh, e hanno ancora un rapporto eh, di lavoro attivo alla data di entrata in vigore del eh, decreto aiuti Terra. Dovranno poi presentare domanda invece i titolari di rapporti di collaborazione, dottorandi e assegnisti di ricerca, mentre eh, la stessa regola poi dovranno anche seguire gli stagionali a tempo determinato e i lavoratori intermittenti. Ancora dovranno presentare domanda sempre all'Inps, gli iscritti al fondo pensione, i lavoratori dello spettacolo, mentre il pagamento arriverà in automatico dall'Inps per i beneficiari e le beneficiari, dei, alcuni bonus uh, covid uh, che sono stati erogati quindi uh, in precedenza uh, e i collaboratori e le collaboratrici sportive invece come di consueto riceveranno il pagamento automaticamente da Sport e Salute. Uh, questa è un po' uh, la panoramica di uh, come e uh, in che tempi dove è possibile immaginarlo, dove, dove è già stato stabilito, eh, si riceverà il bonus 150 euro, che eh, ricordiamo eh, replica in un certo senso l'indennità contro il caro prezzi introdotta dal eh, primo decreto aiuti. In base alle categorie di beneficiari poi eh, sono previste come abbiamo visto nella carrellata eh, diverse eh, modalità se per fare domanda o oh, per alcune categorie eh, verranno appunto ricevute le somme in automatico altre dovranno procedere ad un'autodichiarazione con i propri datori di lavoro eh, per quanto riguarda i tempi eh, per ogni categoria tu Rosia hai accennato appunto eh, lì dove eh, ancora è noto quando verranno ricevute le somme eh, puoi eh, riepilogarcelo per farci un, un quadro conclusivo a partire da chi lo riceverà prima e eh, poi eh, diciamo le altre categorie chi, chi sono i primi beneficiari del bonus 150 euro? Sicuramente come è accaduto per il bonus 200 euro i primi eh, sono i pensionati e le pensionate eh, che lo riceveranno con la pensione di novembre eh, accanto a questi possiamo sicuramente menzionare eh, le lavoratrici e i lavoratori eh, dipendenti eh, che eh, lo serranno in busta paga con la retribuzione ehm, eh, di novembre. Eh, a seguire poi bisogna fare eh, diciamo un discorso a parte eh, perché eh, forse in alcuni casi ancor prima dei pensionati potrebbero riceverlo le partite IVA eh, che, come eh, dicevamo, hanno mh, inviato una domanda unica per ottenere il bonus 200 euro e eh, dove eh, insomma in presenza dei requisiti anche l'integrazione di 150 euro e eh, in queste settimane in questi giorni eh, sembra che dalle casse eh, professionali stiano partendo le, le prime operazioni di pagamento quindi eh, potrebbe esserci questo Uh, anticipo sul ritardo per il mondo delle partite IVA. Accanto alle categorie che abbiamo menzionato prima uh, una certezza c'è anche per i percettori del reddito di cittadinanza che le, lo riceveranno con la mensilità di novembre. Uh, sugli altri in particolare mh, per tutti coloro che lo riceveranno in automatico dall'INPS si attendono uh, specifiche istruzioni e dove insomma la norma non ha indicato uh, un, un periodo di erogazione uh, si attende insomma l'indicazione da parte de dell'INPS. E grazie Rosy ancora per, per questa carrellata, eh, per ulteriori dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo dedicato che trovate nella descrizione del video e che eh, fondamentalmente discrimina anche tra chi... Eh, appunto riceverà in automatico le somme e chi invece dovrà eh, presentare domanda. All'interno della tabella riassuntiva che è inserita nell'articolo c'è eh, uno specchietto eh, che può presentare in modo diretto e immediato a seconda della categoria di beneficiario tutte, eh, le, tutti i vari, i vari requisiti e le modalità di erogazione. Per questo appuntamento diciamo, è tutto, ovviamente ringraziamo Rosi per eh, l'aiuto nell'approfondimento, ringraziamo tutti coloro che continuano a seguire il canale di informazione fiscale e chi eh, continua a leggere gli articoli sul sito. Eh, per oggi appunto, è tutto e vi terremo aggiornati sugli sviluppi, soprattutto eh, sui tempi in cui verranno appunto, erogate le somme. Grazie e al prossimo appuntamento e arrivederci. Arrivederci.